Il frammento! I suoi poteri del magma si stanno diffondendo! Guardate laggiù! Un altro pezzo del cuore del Titano! Sta provocando una specie di reazione nella piramide! Ma nah, è il magma che crea un po' di luccichio! Eh? rocce piene di magma. Oh. E adesso come arriviamo lassù per recuperare quel frammento? Niente panico, Icor. Dobbiamo solo schivare un paio di blocchi di magma e ora ridacci il nostro frammento. Lo volete? Ve, ve, venite a prendervelo! <ride> adesso è in trappola. Ma Andiamo, Riff. Aspetta un secondo. Riff! Ho detto Piccolo mostro saltellante, <SILENCIO> Yuhu! sono qui! Sono qui! <SILENCIO> ah! Trovato! Uh, uh, Reef, uh, le rocce cederanno a momenti! Oh! Uh, uh, uh, uh, uh, non è la sua testa! Riparatevi! Uh. Chi è in trappola adesso? Avete perso, perso, perso! <ride> non ancora! Siamo i guerrieri del magma! Fra poco saremo di nuovo fuori! Riff, ti prego, no! Ah! Eh. Uh -huh. Uh -huh.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 Ad ogni modo, ora dobbiamo riuscire a entrare lì dentro. C'è nessuno! Aprite! Fateci entrare subito! Eh? Riff, non... No. Ah! Ah! Stupido ammasso di roccia, io ti... Riff, calmati! Guarda! Wow! Oh, scintille alfa! Ma come ci sei riuscita?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 Matey!